mercato del lavoro, ovviamente io sono economista, però insomma, a naso per vent'anni più ci hanno detto che il mercato del lavoro è impallato in Italia perché c'è poca flessibilità, ci vuole più flessibilità, l'abbiamo fatto la legge 3. I posti di lavoro sono diminuiti, disoccupati, sono aumentati. Cioè, ci vuole più flessibilità, allora è arrivata la legge Maroni, quella che chiama legge viaggi e abbastanza, no, non è mai nessuna legge, l'hanno avanzato prima, eh, la legge 40, no, 30, la cioè, cioè legge 30, la legge Maroni, più flessibilità, i posti di lavoro certo, hanno continuato a diminuire e disoccupati, hanno continuato a aumentare. Legge Fornero, più flessibilità, basta con questo articolo 18, con la struttura di Coglioni, magistrati, sindacati, eccetera, eccetera. Più flessibilità, i posti di lavoro hanno continuato di mille a diminuire e ora siamo al 13% di occupazione, sopra il 35% della giovanile, sopra il 40% di figura del suo. dei risultati mi ha detto, ci vuole più flessibilità Joe Bart io ho l'impressione che più flessibilità fanno e più il lavoratore viene ma nel senso che si mette a 90 gradi per prenderselo in quel posto perché, poco, perché cioè, forse, sarebbe meglio, forse sarebbe meglio invertire sarebbe meglio invertire eh, magari trovare un meno flessibilità potrebbe aiutare, non lo so, visto che con più flessibilità abbiamo raggiunto questi meravigliosi risultati magari un po' meno di flessibilità potrebbe magari smetterla di fare le forze del mercato del lavoro potrebbe addirittura aumentare i posti di lavoro così in automatico, no? Chi lo sa, so, visto che